Ma vedete queste quest, queste cose cosossime che non si capisce niente, praticamente sono delle quest che noi dobbiamo fare per completare questa serie moddata nuovissima E quindi direi di iniziare subito a scavare il primo albero, vedete questo albero qui? Praticamente questo albero dovrebbe avere delle mele, credo eh sì, vedete? Se schiaccio col destro praticamente mi dà le mele. Che buono! Ora allora questi alberi ce li teniamo perché sono utilissimi. Quindi uccidiamo solo quelli normali. E eh, poi qua c'è un bioma enorme di zucche, come ben vedete. Che figata! Troppo bello! Sono troppo bellissimo! Oh mio Dio, ma quanto è brutto questo maialone! Cioè, guardatelo! Non è un maiale normale questo, cioè è molto inquietante. È stranissimo, di solito i maiali sono rosa, i maialini. Invece questo qua... È strano non so nemmeno che colore sia quello in realtà non è un colore no vabbè scherzo però praticamente mh, adesso andiamo perché questa è una serie moddata ragazzi e eh? cioè come ben vedete tipo questo campo enorme di robe non c'è normalmente come ben vedete cioè ovviamente voi sapete che in minecraft non esistono queste cose e nemmeno questo campo immenso di alberi caduti Giustamente, cioè nel senso secondo me non esistono, poi boh, fate voi Però praticamente io direi di andare in miniera e quindi direi di completare la prima quest Che sarebbe quella di fare tipo, boh, una crafting table e aprirla Giusto? L'ho fatto, no? E quindi se io ora premo questo, no, se io ora premo questo invece Mi dirà che ho fatto il primo coso Open crafting table from your inventory Oh, dal mio inventario avrei dovuto aprirla la crafting table sono stato sciocchino, però... Ehm... <ride> e quindi come si fa ad aprire dal mio inventario? Non lo so, ma comunque dobbiamo andare a prendere delle cose in miniera, ragazzi. Quindi adesso andiamo... Eh... Dove sta la miniera? Yuhu, miniera... Che cospito è sta roba? Una bell pepper, una peach che sarebbe una pera, no? Voi sapete che le peach sono le pere. Non so se lo sapevate, ma adesso se non lo sapevate lo sapete. Le peach sono le pere, credo, giusto? Sono le pere, giusto? Spero di sì. E poi qua ho trovato delle carote e altre... Altri retaggi che possiamo utilizzare, possiamo anche fare una farm di un sacco di robe nuove, tipo la farm di cibo, tantissime cose nuove. Tipo qua c'è una caverna magica, insomma magica più o meno, una caverna, però non si vede niente all'interno bene. Se vedete che è diventato tutto più luminoso è perché ho messo una texture pack molto bella. E quindi praticamente ora metto la torcia, che è molto buona e non scendo mai più in quella caverna perché stavo per morirci male quindi no direi di no però dammi la mela che non ho la mela per favore voglio la mela scrivetemi nei commenti se a voi piace la mela oppure no sia su minecraft che in Italia, cioè a voi piace la mela? sì o no? nei commenti che io sono molto curioso di sapere queste cose perché dato che stiamo parlando della mela io adesso so che voglio sapere se a voi piace la mela oppure no non posso Scusate, sto impazzendo un attimo, potrebbe essere che magari devo parlare con uno psichiatra. Ma intanto, intanto, dobbiamo andare da questa parte qua. E io solo so cosa sto facendo, perché davvero... Non... Oh, ma che caspita è, raga? Raga, ma cos'è? What? Ma che figata Scusate se sono restato in silenzio per un po' Però abbiamo preso un sacco di cose qua Ok, perfetto, c'è del cibo Abbiamo avuto fortuna qua ragazzi Abbiamo avuto super fortuna mm, E abbiamo fatto anche un advancement Il che è buonissimo Perché se facciamo gli advancements Praticamente Vuol dire che andiamo avanti nel gioco Ed è questa la cosa che dobbiamo fare noi Andare avanti con questa avventura Con gli advancements Infatti scrivetemi anche voi Cosa dovrei fare? Cosa secondo voi dovrei fare? Perché sono... Allora, dobbiamo tutti quanti interagire perché senza di voi, senza voi che mi guardate... Non avrei, non farei queste avventure, le farei da solo sarebbe triste, <ride> invece con voi è molto più bello ovviamente, mm, cioè, anzi non le farei proprio le avventure, cioè nel senso voi siete i miei compagni di avventure, siete i miei amici che, che mi guardate, i miei compagni di avventure, quindi dovete consigliarmi nei commenti, dovete, insomma siamo tutti quanti insieme, you, aperti di mente, dovrebbe essere così, quindi per favore scrivetemi nei commenti. Appunto, queste cose qua. Cioè, nel senso, non so se ho reso l'idea di quello che, che volevo dire. Però ci credo veramente a questa cosa. Cioè, nel senso, voi davvero siete, secondo me, i miei compagni di avventure. Di tutte le avventure che stiamo facendo. Guardate qua. Abbiamo trovato una casa. Questa è un'avventura. Una, una casa misteriosa. Secondo me, questa è un'avventura fighissima. Allora, qua c'è una mucca molto particolare. Anche questa è un'avventura molto bella. Adesso mi devo sistemare un attimo l'inventario. Perché, se no, qua muoio non va bene. Cioè, nel senso. Scrivetemi anche voi se, se, se vedete che sono stupido cos'è sta roba, eh, il, il manuale di, di quello là, che non so chi sia. Ah, de, ok praticamente qua possiamo vendere cose, possiamo imparare, possiamo decidere noi come dobbiamo fare, boh vabbè comunque, adesso faccio la crafting table, un'altra perché ovviamente eh, l'ho persa l'altra, e direi di farci degli attrezzi più utili come degli attrezzi di pietra, so che per ora non sono molti eh, gli attrezzi devo dire, ma ah, ho davvero solo due di cobblestone, cioè ma che schifo Allora di tutto chiudiamoci in casa, abbiamo proprio avuto fortuna con questa casa secondo me Abbiamo avuto un sacco di fortuna Ma infatti se andiamo qua sopra, non è che troviamo qualcos'altro per caso No, perché qua sopra ci sono già stato E peraltro qua sopra io potrei dormire e la notte potrei passarla così Ok, ho dormito, buongiorno sole mio, sole Come stai oh, quest'oggi? Sei proprio luminoso Adesso vedi che mi, mi spara tipo della lava in testa al sole Perché giustamente magari si offende Perché io lo, lo saluto come se fossi suo amico Magari non mi considera suo amico Poi si offende giustamente Boh potrebbe essere Comunque potre, Sapete che io stavo pensando che questa casa potremmo farla Tipo come nostra casa personale ragazzi Cioè nel senso abbiamo avuto così tanta fortuna a trovarla Poi secondo me dovremmo anche mh, Insomma trovare un po' più di, di nuovi posti eh, Perché sarebbe figo Anzi, sapete cosa faccio qua? Praticamente posso fare una cosa del genere, dato che... Chiudi, chiudi, chiudi, per carità divina, non so perché le, le porte mi stavano facendo sto brutto scherzo, però praticamente adesso mi faccio una spada, così vi faccio vedere io a quell'imbecille di un ragno che non è altro. Vieni qua! Ah! E scusate per l'eco, vi chiedo totalmente perdono per l'eco, ma veramente... Sto, ho cambiato casa, se non lo sapete ho cambiato casa. Allora adesso metto un waypoint. No come faccio? Metto un waypoint. Un waypoint qua. Magicazza. Allora sì, il mondo ovviamente... La serie si chiama Magicazza. Praticamente metto casa. Per ora casa. Ok, casa. Okay. E qua c'è la casa. Quindi se io tipo ora volessi teletrasportarmi a casa, posso teletrasportarmi o no? Cioè nel senso dovrebbe lasciarmi teletrasportare. Ma magari beh, Tipo esistono i waypoints Tipo waypoint uh, Waystone Esatto esiste la waystone e Praticamente possiamo craftarci ah, Ok do dovremmo craftarci una Un che cazzo. Stavo per dire una brutta cosa Non devi dire cose brutte Douglas. Family friendly per favore Io sono una persona e mi rifrendo di solito, anche se a volte mi viene da dire Ma se voi utilizzate le parolacce, scrivetemi nei commenti se utilizzate le parolacce oppure no Perché è bello saperlo, secondo me, molto bello Cioè a me piacerebbe tanto sapere se voi scrivete le parolacce Perché secondo me è una cosa abbastanza normale che tutti quanti fanno E, e quindi volevo sapere se anche voi lo facevate oppure no Io a volte sì, non... Cioè praticamente quasi mai in realtà Perché non, non è che mi piaccia molto Però a volte mi, mi potrebbe uscire Anzi a volte quando mi arrabbio Porca puzzardona Me, me ne escono tante però Credo sia normale quello poi ovviamente se mi arrabbio nel video non dico parolacce perché ci mancherebbe altro. Allora qua praticamente diventa casa nostra, abbiamo già detto questo. F scrivetemi se è una buona idea secondo voi che, che diventi casa nostra oppure se volete tipo che costruiamo una nostra casa personale. Perché tipo qua possiamo anche coltivare, adesso ci mettiamo a coltivare, eh? una, una coltivazione molto coltivosa. Tipo adesso prendiamo queste, prendiamo così, facciamo cosà. Uh, craftiamo la coltivazione del Craftonza. Cioè, vabbè, senti, facciamo così: guarda, perché se no. Ma ditemi per favore, che qua in, in giro magari c'è un, un fiume, un lago, un qualcosa con l'acqua. Perché sarebbe tecnicamente molto utile se ci fosse questa cosa qua. Per favore ditemelo: perché se non c'è niente urlo in giapponese, che non so, è una lingua molto particolare, allora. Devo dire, siamo stati molto fortunati Perché qua vicino c'è un mare, quindi perfetto Devo dire, perfettamente Adesso andiamo, forza, miei approdi avventurieri All'avventura magica, qui insieme a Tunis E ai suoi allo, alohabè Eh? Allora, um, so che a volte Potrei sembrare fuori di testa Me ne rendo perfettamente conto, infatti vi chiedo scusa se questa cosa vi sta scandalizzando in questo momento Spero che eh, potremmo risolvere le nostre divergenze in futuro Altrimenti, non lo so, cioè nel senso, mi offendo un pochino Perché giustamente se. Eh, non va bene se non riusciamo a risolvere le nostre divergenze Perché nel senso noi siamo amici gli amici risolvono sempre le loro divergenze Allora, currently have our... Uh, uh, non so cosa sia sta roba, però facciamo finta che lo sappia, va? È molto meglio così. Allora, aha, prendo la carne e me la mangio tutta. Tu, pollo... Ah, il pollo. Pollino mio. Ti metto la spadina dove... Insomma, mi, mi piace prendere... Ok, mi dissocio totalmente da, que da quello che sto dicendo. Praticamente mi, mi piace la carne di, di pollo. Uh, a voi piace la carne di pollo? Ok, credo che questa cosa sia una scena molto carina Che non voglio disturbare Perché c'è una famiglia Ma. Scusate, ma si sono trasformate tutte quante davanti a me Ora, non per dire, ma non è normale questa cosa Cioè, sono cresciute tutte quante davanti a me Ad Allora le, le uccido Come si permettono? Cioè, questa cosa... Ok, che sono... Cioè, mi stanno dicendo che accelero la vecchiaia Io non ho capito C'è un'offesa, secondo me, questa qua cioè, Mi sono avvicinato Sono cresciute come delle scrofone eh... Perché ho detto questa cosa? Vabbè, fate finta che non l'ho detto, ok? Per favore, sennò qua poi diventiamo poco, poco adatti a tutti, ecco. Allora, andiamo avanti. Um, praticamente prendiamo queste, questi oggetti qua che ho fatto. Dopo eh, mettiamoli tutti quanti nella mencio. Nel senso, mettiamoli qua dentro, che non so come si chiama, la fornace si chiama in teoria. Ok, perfetto Adesso spero dire di mettere tutte le cose inutili dentro E superflue. Ecco le patate dovevo mettere Porca puzzarda scurreggiona Vabbè, quelle me le ricorderò Scrivetemelo anche voi nei commenti Se no non mi ricordo niente Ovviamente <ride> Quando mai io mi ricordo qualcosa nella vita Mai Cioè ricordarsi qualcosa per me Vuol dire praticamente Caspita um... Dunis, sei diventato un genio tutto da un tratto Comunque se vedete abbiamo anche un allambicco qua dentro eh eh eh, molto buono l'alambicone, molto buono. Allora, praticamente cosa devo fare adesso? Dobbiamo andare ad esplorare altre cose, però vediamo insieme praticamente i nostri bellissimi um, advancements. Praticamente dobbiamo fare di, di, di, qua, Allora, vi leggo con l'accento inglese. sign text using an empty hand. Praticamente vuol dire Um, modifica un uh, coso, sto coso qua, un cartello. Utilizzando una mano vuota. Ok, signore. Praticamente svolgerò il suo advancement perché è una cosa semplice da fare. E quindi, praticamente, in teoria posso far così, giusto? Vediamo se me lo dà. Dico, se mi dà l'advancement. Eh. Cosa pensavate? Allora, così. Ok. Perfect, we are. Non so perché ho detto sta cosa Scusate, a volte mi parte proprio l'embolo Comunque ho fatto un verso strano Volevo parlare in inglese Ma non so perché stavo parlando in inglese Infatti mi devo dare pizzicotti, no? Vabbè, allora um, Togliamo il sign perché non sarebbe un caspito di niente L'ho fatto solamente perché dovevo farlo Se no non l'avrei mai fatto Invece andiamo avanti a completare questo Farm skills Qua ri, ri, ri, riutilizzo il mio inglese magico Use a hoe to... Oh my god, what's this? Simultaneously harvest and... Ma che caspita vuol dire? Ok, penso di non aver capito um, Andiamo a farne un altro invece Perché potrebbe essere più utile così Ma praticamente qua ci dice di buttare qualcosa Su un, un coso di lava, no? un secchio il secchione è praticamente per distruggere l'item ma io non so voi però secondo me cioè secondo voi io posso mai avere un secchio vuoto no no ovviamente però dato che comunque abbiamo il waypoint qua e comunque potremmo ritornare quando vogliamo io direi di fare qualcos'altro direi di andare ad esplorare ancora qua in giro un pochettino le varie zone di questo posto secondo me sarebbe una figata pazzesca ragazzi quindi andiamo ad esplorare, venite insieme a me amici dell'avventura, venite! Scusate se vi sto spaventando, eh. è normale. Allora, perché mi state prendendo in giro? Guarda che... Lo so che mi state prendendo in giro, eh. Cioè, boh... Io sconvolto totalmente da voi stessi. Ma eh, è veramente... No, te sto scherzando. Ah, cos'è che c'è lì? Un albero? Beh, caspita, questa sì che è avventura. No, però potremmo cercare qualcosa di davvero avventuroso. Dai, però scusate, se io voglio tipo... Una casa, una casa, tipo una casa. Qua, queste sono le zone che abbiamo già sbloccato, tipo della mappa. Qua, come vedete, c'è il posto per ritornare a casa nostra, no? Va bene, ok. Però non è che mi interessava molto ritornare a casa mia. Io volevo trovare una zona avventurosa. Il mare non mi sembra affatto avventuroso, cioè nel senso, magari se ci inaldriamo, magari possiamo farci. Però, magari potremmo fare qualcos'altro, tipo. Cos'è questo? Tipo, potremmo fare Capture a bat using a bug. Bat... Ma stai scherzando? Cioè, devo... Praticamente sto qua mi dice di catturare un pipistrello, che già li odio di, di, di, di loro, con un secchio vuo. Ma tu sei fuori di testa. Ma perché mi danno queste cose da... Allora, però posso fare un quadrant from the copper ingots. Questa cosa posso relativamente farla se magari mi viene in mente come... No, scherzo, io ce l'ho in mente come fare un quadrant... Che Praticamente dovrebbe essere un blocco Credo Spero Me lo auguro Perché se no Non ho capito niente Vuol dire che Faccio schifo in inglese Spero di no Use a book with an enchantment Ma che caspita No questa cosa non va bene Allora Io devo praticamente uh, Questa cosa Come sitting Allora posso diventare Un crafting sitter Allora posso craftare Tutte queste cose Molto belle Però non so come si fanno E come faccio a farle Praticamente Io so che Nei miei libri Nei miei numerosi libri qua Praticamente mi dice anche Come craftare determinate cose Tipo Gli item Altri tipi di cose, tipo qua c'è la Prismarine. Molto bella, devo dire. Oppure c'è la Shattered whatever. Um, che non so cosa sia. Void Heart. Che non so cosa sia. E tante cose. <ride> ok, um, direi di abbellire la nostra casa intanto. Perché sennò qua. Ma Cos'è che c'è? Una maiala, vieni qua. Muori. Mm, ok perfetto Scusate mi, mi è stata un po' antipatica Ora so che non si doveva fare che sono una persona un po' senza cuore Me ne posso rendere anche conto da solo Grazie Non serviva dirmelo Però se me l'avete scritto nei commenti posso, potrei, potrei anche urlare in giapponese. E vedete quando io urlo in giapponese, nessuno mi resta davanti Eh Nessuno Ok perfetto uh, Mangio Mangio Ok da casa direi che così va bene. Però, praticamente, da questa parte io voglio totalmente togliere sta cosa. Se no, non va bene, raga. Aspettate un attimo che... Ma raga, ma... Ah, ho perso il piccone, ma che caspita di fine ha fatto Me ne devo fare un altro per forza Allora ce ne facciamo un altro, infatti poi dopo Dovrò anche andare in miniera chiaramente E io direi di togliere tutte queste robe qua Che schifo, perché Praticamente danno fastidio, cioè guardate non, non si riesce mai a passare, non va bene Ovviamente, quindi lo facciamo insieme Così, molto bello Ok, perfetto Va bene, ok, sì sì Comunque questo silenzio è indicativo della... Di quanto sono solo No vabbè sto scherzando dai No ovviamente sto scherzando ragazzi no? Cioè, nel senso È vero che ultimamente i miei, i miei amici non stanno più registrando Ma perché è estate E nessuno di loro ha voglia E, e non va bene questa cosa e, Ovviamente Dato che non hanno voglia mai più registreranno Perché giustamente No c'è qualcuno che è in vacanza Ma la maggior parte non ha voglia Quindi quelli che non hanno voglia Non registreranno mai Ma proprio mai più Cioè sono serio, non sto scherzando, non registreranno mai più perché, cioè veramente, cioè, non aver voglia vuol dire proprio una cosa brutta, cioè male, male, no, non va bene, non va bene, cioè è brutto. Però qui invece è molto bello, molto bello, cioè qua, eh, guardate che figata, bellissimo. Oh, bene, sono contento di avere una casa nuova e di zecca come la nostra. Quindi io direi che mh, questa, per questa avventura per oggi è tutto e, e lasciate like, iscrivetevi al canale.